Bene, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale immediatamente, lasciate un bel mi piace e magari commentate così mi fate sapere se questa versione 8-bit fosse un po' carina o praticamente no. Quindi eh, ciao a tutti, grazie per aver visto il video da TheDriano99, ciao ciao!